Benvenuti sul canale di non questo blog Io sono il Gons E oggi sono qua per fare un aggiornamento della collezione davvero speciale Perché? Perché CG Entertainment mi ha inviato un bel pacco Eccolo qua allora, dentro troviamo ben nove film horror, eh, alcune novità appena uscite e altri film eh, un po' più vecchi. Tutti i film che ci sono qua dentro praticamente non li ho visti, o se li ho visti è passato veramente troppo tempo perché io me li possa ricordare. Andiamo a vederli uno a uno. Prima di vedere i film però voglio eh, salutare i simpatici ragazzi che sistematicamente mi vengono a mettere dislike sul video e eh, voglio fargli sapere una cosa, sappiate che non mi fate assolutamente un danno facendomi il dislike perché qualsiasi persona sana di mente non vuole eh, l'approvazione di tutte le persone perché essere apprezzati da tutti non è un buon segno, mm, nessuno dovrebbe voler essere seguito da persone non gli piacciono, quindi non è giusto piacere a chi non ti piace, quindi va bene che mettiate dislike va bene anche che vi siate iscritti alle notifiche per mettere il dislike appena pubblico il video, va benissimo, anzi per me è una, è una conferma sono molto felice, continuate a mettere dislike e a farmi le views vi ringrazio tantissimo e vi mando un abbraccio forte come lo manderei ai miei follower ai miei sostenitori e ora godetevi l'aggiornamento della collezione. Novità nel mondo dell'horror eh, Esclusiva CG Entertainment Jack in the Box Allora è un film Che vede questo questa specie di giocattolo dove, Da dove spunta fuori il classico clown È un giocattolo antico e viene portato in un museo Ma eh, inizieranno a morire Delle persone e insomma Da lì un gruppo di, Dei ragazzi dovranno scoprire che succede Insomma immagino questa penso che sia La storia Insomma sospettano che il clown non sia poi un giocattolo Ma un bel mostrone. Diciamo che. Notturno dice: Stupisce davvero. Gli dà ben tre stelle. Allora, devo essere sincero. Non ho grandissime aspettative per questo film. Però. Anche i film, così che hanno quest'aria un po' congiuriana, <ride> poi alla fine possono rivelarsi degli ottimi film da eh, serata di intrattenimento senza, diciamo, mettere in campo necessariamente tematiche importanti o una componente artistica di rilievo dovrebbe essere eh, il secondo film del regista che si chiama Lawrence flower eh, regista anche di course of the witch doll film precedente dove c'è questa faccia di bambola con gli occhi enormi eh, mi aveva incuriosito perché era molto molto strana molto weird comunque sono ben felice che entri a far parte della mia sono ben felice che entri a far parte sono ben felice che entri a far parte della mia collezione Mi piace molto il design Mi piace molto l'idea del pupazzo cattivo Vediamo se eh, saprà intrattenerci Di Jack in a Box eh, c'è già in lavorazione il seguito Jack in a Box 2 Insomma potrebbe essere che vedremo un Jack in a Box Universe tra un po' Oh, questo invece eh, ho aspettative alte anche se dico sempre che non bisogna avere aspettative quindi cercate di non farvi condizionare troppo da quello che vi aspettate però per me è molto difficile perché io amo tantissimo eh, Richard Stanley che è il regista di Hardware ed è anche il regista di Il colore venuto dallo spazio film che vede tra i protagonisti il grandissimo ormai mi viene da dirlo il grandissimo Nicolas Cage perché ho troppi troppi film eh, a cui sono affezionato in cui Nicolas è fondamentale tipo Face Off o anche Mandy è un film che a me è piaciuto molto e dove lui è molto bravo questo è tratto da un racconto di Lovecraft molto famoso su cui sono stati fatti tantissimi altri film quindi difficile, difficile andare su questi temi sicuramente è un film di cui ho sentito parlare benissimo e malissimo quindi praticamente è come se non ne avessi sentito parlare e io penso che chi è un, un amante di Lovecraft, eh, come scrittore, quindi che eh, ha letto i suoi racconti, forse ha più difficoltà ad apprezzare questo film, mentre chi è invece è totalmente a digiuno e non gliene frega una mazza di Lovecraft, probabilmente potrebbe apprezzarlo di più. Io sono più dalla seconda parte, ma no, non perché non, non apprezzi quello che ha fatto Lovecraft, ma perché ovviamente ho letto poco e niente. Sono una capra ignorante. Andiamo ad aprirlo. Richard Stanley ha fatto quella capolavoro che è hardware che è un film di fantascienza leggermente horror ma soprattutto un film di fantascienza stupendo stupendo meraviglia delle meraviglie insomma mi piacciono come ho già detto in altri video tantissimo le stampe all'interno della copertina penso che esista anche un'edizione molto più figa eh, che però si poteva ottenere facendo la startup quindi seguite CG nel loro gruppo per seguire le start-up e partecipare. All'interno trovate anche making-off e scene eliminate. Questo sarà uno tra i primissimi che guarderò perché sono curiosissimo. Passiamo a Rapture. Rapture. Film di Steven Sheinberg, il regista di Secretari. Eh, è un film... Eh, secretari... un po' malattiello, eh? Per cui un po' sono curioso di sapere che cosa racconterà questo film con tra l'altro dentro Nomi Rapace che è l'attrice che ha fatto il bellissimo film a me è piaciuto veramente tanto Seven Sisters, un film distopico, futuristico, di fantascienza veramente molto bello in cui lei è bravissima e interpreta sette Personaggi, Veramente un'attrice incredibile secondo me Ed è anche molto famosa per Uomini che odiano le donne Un altro film precedente mi sembra In questo film è protagonista Interpreta una madre che viene rapita Una madre di un figlio di 12 anni che viene rapita Improvvisamente si ritrova legata in una specie di struttura ospedaliera Non vi dico altro per non spoilerare Cioè spoilerare poi non ne so un ca questa è l'edizione rotate rotate rotate voilà Rapture. dovrebbe essere un film abbastanza malatiello ma del resto il regista di segretari eh, non si poteva aspettarsi di meno ecco passiamo a un caltone degli anni 80 di marcello vallone petri questo sinceramente non me lo ricordo Credo che sia abbastanza trash Quindi da avere assolutamente Apriamolo Praticamente Durante degli scavi eh, Per la metropolitana di Roma Vengono trovate delle catacombe E degli archeologi andranno dentro queste catacombe Per indagare E ovviamente beh, succederà di tutto e di più Carino Mi piace molto la grafica in bianco Con la scritta rossa Spettri, vi farò sapere com'è Poi passiamo a qualcosina un po' più di livello eh, Island Empire di David Lynch Più un thriller L'impero della mente Ovviamente Lynch è, è così Cioè lui è un navigatore dei, dei meandri più oscuri della mente Quindi che non poteva che essere l'impero della mente Io penso che ci voglia sempre una grandissima energia psichica psichica, psichica anche psicologica per affrontare l'inch ci vuole molta energia perché ti mette alla prova è molto duro nel suo approccio molto molto molto pesante molto eh. mi viene in mente anche Resered, cioè, non è proprio un film leggero ecco è molto pesante a livello psichico e lo è sempre lui lo è sempre anche persino Twin Peaks è una è una serie che è macigno secondo me Ma in senso positivo eh. C'è cioè molto, molto contenuto psicologico e psichico è Da affrontare sempre un grande impegno se lo si vuole in qualche maniera capire eh, Stringo la mano a chi lo capisce Però insomma il, io ci provo Passiamo a un altro grandissimo è Anche lui nato con un film indipendente eh, Come Lynch insomma Cioè con un film indipendente che è diventato subito un cult Come Eraser ed è diventato subito un, subito, insomma, è diventato un cult Ed era un film, un film indipendente Anche lui è nato con eh, Insomma è stato conosciuto con un film indipendente Che ha spopolato nel mondo Proprio è un... È un film che conoscono tutti, anche i non amanti dell'horror, anche i non amanti della fantascienza Tutti conoscono Tetsuo di Tsukamoto e, eh, Io però non ho mai visto Nightmare Detective E allora me lo sono fatto inviare e veramente non vedo l'ora E dentro c'è anche un intervento di Enrico Ghezzi Che non si può certo dire che non capisca un cazzo di cinema, anzi, aveva anche quella bellissima trasmissione dove io ho visto per la prima volta Tetsuo, io l'ho visto su Fuori Orario perché Ghezzi mi ha, mi ha permesso di vedere Tetsuo o altre chicche meravigliose come, che ne so, Vinyl di Andy Warhol che è la trasposizione del libro di Arancia Meccanica per esempio, che dire ragazzi, Cioè, oggi è veramente difficile avere un canale dove uno possa attingere così facilmente ha così tanta cultura Oggi è veramente impossibile Ai miei tempi Quando ero giovane Bastava aspettare Un certo orario Andare su Mi sembra fosse i 3, E passare la nottata A guardare una follia uh, Iper intellettualoide di, Proposta da Enrico Ghezzi Mi si è spenta la, la, la, la telecamera Porca Che cazzo stavo dicendo Ah sì, fuori orario Grandissima trasmissione ragazzi Senza quella Molti di noi Non, non avrebbero conosciuto Un sacco di film Molto interessante eh, Sto film che Ovviamente io conosco da anni e non ho mai visto mea culpa, è arrivato il momento, bella l'edizione, chissà sì, perché quando li apro sono sempre sempre sempre al contrario, disco e libretto, tac, bella edizione, nightmare detective, voilà. Altro film che non ho mai visto è che eh, è veramente un film importantissimo in quanto primo film di eh, Giud'Amato e non solo, anche unico film, penso eh, da quello che ho letto che è l'unico film che riporta accreditato col suo vero nome che è Aristide Massaccesi, La Morte al Sorriso all'Assassino. Meravigliosa questa, questa locandina. Primo inquietante incubo del maestro dell'horror, Gio D'Amato, eh, va scritto perché poi c'è questa cosa che chiaramente uno magari anche più giovane non lo sa, che, che il, nome, il vero nome è Aristide Massacesi, quindi quando chi lo cita dice Aristide Massacesi, che tra l'altro è un bellissimo nome, cioè mi piace veramente come suona e come, come sta insieme. E però vabbè, il mercato forse all'epoca voleva che, che il nome americano fosse, vendesse di più, che ne so. Che questo non vedo l'ora di vederlo. Voilà. E infatti al contrario. Bellissimo. Dentro abbiamo un cazzo. No, invece è una figata perché ci sono Sorrida alla morte, intervista Franco Gaudenzi, Aristide Massaccesi e Tony Askin. Quindi insomma, bella edizione secondo me vediamo poi che come si vedrà ah beh, poi da citare anche che è scritto anche bello grosso dentro c'è, come tra i protagonisti, Klaus Kiski che i più anziani ricorderanno poi, questo è un film, un'edizione veramente molto curata della setta di Michele Soavi vi Mi faccio vedere il retro All'interno c'è una marea di roba Ma l'horror mio non muore Intervista a Michele Solavi Dentro le catacombe Intervista a Luca Verdone I segreti del pozzo Intervista a Gianni Romoli La setta dei senza volto Interviste a Davide Pulici Dario Argento Claudio Bartolini Antonello Gelen Ilaria Feole Giovanni Lombardo Radice Sergio Stivoletti E poi il trailer ovvero. Bella edizione Voilà e voilà. Ne ho altre di edizioni fatte con questa grafica. Eh, non è male. Poi ultimo film che mi ha inviato. Cigente teme che eh, ringrazio nuovamente. Per avermi dato la possibilità di fare questo unboxing e comunque di vedere un sacco di film che mi mancavano Il primo film italiano, nuovissimo, è un thriller Dal trailer eh, mi sembra uno di quei, di quei thriller che interessano a me Poi eh, i trailer posso sempre ingannare, però quello che ho notato è che ci sono delle bellissime facce Degli attori sconosciuti, non me ne vogliono però nel senso volti meno noti. Eh, questo è un bene per il cinema italiano. Shadow di Carlo Lavagna. Anzi, Shadows. Shadows di Carlo Lavagna. Interessante anche il design della copertina. È un thrillerone. E mi ha ricordato come fotografia, come tipo di regia. Ma st veramente sto parlando solo del trailer. Quindi potrei anche veramente sparare fuori da... da dal bersaglio mi ha ricordato un po' di Nest Quindi magari un po' il genere quello Sono abbastanza curioso di vederlo Vi farò sapere sicuramente sui nostri canali com'è E anche gli altri titoli chiaramente Andiamo ad aprirlo Eccolo qua, apriamolo Ed è al contrario Nice Veramente bella la fotona così bella l'edizione speriamo bello anche il film rimanete collegati che non aprite questo blog per sapere come sono questi film e avere qualche mia opinione a riguardo ragazzi questo è tutto per il video aggiornamento della collezione sono davvero contentissimo sia per aver incrementato la mia collezione sia perché sono film veramente. alcuni sono dei cult eh, assolutamente da recuperare e che sono felice di aver eh, avuto altre sono novità eh, interessanti e eh, che avevo veramente tanta curiosità di vedere quindi ringrazio tantissimo CGente per questi film e vi invito anche a iscrivervi al loro, alla loro newsletter al loro sito per comprare questi film dal dal sito perché spesso ci sono tantissime offerte e, e hanno veramente una grande quantità di cult vecchia data quindi Teneteli d'occhio. Questo è tutto per l'aggiornamento della collezione. Ci vediamo. Ah, mi raccomando, ricordatevi di eh, cliccare la campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video. Ci vediamo al prossimo video. Sostenitori e odiatori. Un bacione.